Un saluto a tutti e benvenuti a questo terzo video tutorial su come utilizzare GameCaster Nel video precedente abbiamo visto come caricare andare a modificare la parte grafica delle scene abbiamo quindi aggiunto lo sfondo schermata iniziale e quella finale e in quella intermedia ovviamente abbiamo lasciata la scena eh, con la schermata del gioco in questo video andremo a ad arricchire le nostre schermate con diverse cose fra cui nella schermata iniziale andremo ad inserire il conto alla rovescia andremo su la scena desiderata e andiamo su edit a questo punto bisogna andare su add widget una volta fatto ciò si andrà su more e poi timer ricordatevi di andare su add widget e cliccare su add widget quindi Rifacciamo di nuovo. Andiamo sulla scena desiderata. Questo è, il, è, eh, diciamo così, è la, il metodo che andremo ad utilizzare ogni volta che dobbiamo modificare una scena. Quindi andiamo su Edit. Add Widget. E andiamo a cercare il nostro la nostra funzione desiderata in questo caso si trova su more e timer andiamo su add widget altrimenti non ci selezionerà e non ci darà la voce una volta fatto ciò avremo il nostro bello orologio a questo punto andremo a selezionare la durata del conto alla rovescia mettiamo 5 minuti perfetto e poi ovviamente se vogliamo che ogni volta che riapriamo questa scena il conto alla rovescia venga resettato automaticamente andremo a selezionare la voce reset on scene show reset quando mostri la scena perfetto adesso andiamo a modificare eventualmente i caratteri quindi andiamo su team widget Time widget timer sotto c'è time e qui questo dobbiamo lasciarlo com'è Dopodiché possiamo andare a modificare il carattere, quindi aggiungere un effetto in grassetto o piuttosto che in corsivo. Poi possiamo decidere se aumentare la grandezza dei caratteri, ad esempio 64 punti, ma noi ovviamente dobbiamo adattare l'orologio si può anche ingrandire di più ovviamente aumentando la grandezza dei caratteri aumenterà anche ovviamente lo spazio sullo schermo si può cambiare anche il colore Uh, dei caratteri, quindi potremo scegliere un giallo un verde acido Qua insomma noi prenderemo un rosso rosso turbostar mi <ride> verrebbe da dire perfetto, una volta fatto ciò ricordiamoci sempre di guardare nella parte alta a destra nell'angolo destro dello schermo quindi andiamo a fare save e salviamo il file adesso usciamo e facciamo una prova adesso andiamo sulla prima schermata ed ecco che parte il nostro conto alla rovescia possiamo aggiungere anche una scritta lì sopra quindi si va sempre su la scena ehm, desiderata si va su edit e adesso andremo ad inserire una scritta per fare ciò il procedimento è sempre lo stesso add widget text in questo caso andiamo su add widget in basso e a questo punto scriviamo il testo che vogliamo scrivere e iniziamo e eh, iniziamo a scrivere quindi scriveremo inizio diretta selezioniamo ovviamente mm. il nostro colore noi mettiamo un rosso turbo star un bel eh, grassetto e qui abbiamo l'allineamento allineamento a sinistra ora se guardate la scritta cambierà la posizione allineamento a sinistra a destra vedete si è spostato oppure centrale a centro in questo caso io lascerei centrale perfetto facciamo, cambiamo un po' possiamo anche cambiare i font ad esempio possiamo mettere adventure in stile Indiana Jones ovviamente però possiamo anche decidere di aggiungere un altro colore quindi a stavolta mettiamo un gialletto Stessa cosa di prima, se vogliamo cambiare la dimensione dei caratteri, l'andremo a modificare sempre in size. Ad esempio, mettiamo 150. Andiamo ad adattare l'immagine. Ovviamente, ecco più. Noi, ah, questo è mandato. 100, ecco dicevo più noi la allarghiamo e più ovviamente l'immagine tenderà a essere visualizzata ovviamente in questo caso qui la, la scritta è più grande quindi andiamo a metterla a 150 ecco qua 150 già è decisamente meglio messa meglio a questo punto potremo spostarla ricordatevi che dovete andare sulla parte principale per poter spostare la scritta una volta fatto ciò clicchiamo su save e abbiamo fatto la nostra schermata ovviamente questo principio si può applicare su tutte le scene, quindi anche qui se noi volessimo aggiungere una scritta, ad esempio, andiamo ad inserire text. segui questo canale stessa cosa di prima quindi se vogliamo cambiare il colore lo possiamo selezionare spostando anche la barra dei colori qui una volta fatto ciò possiamo anche allargare un po' il quadratino ma ovviamente per cambiare la dimensione della scritta andrà sempre modificata la voce size ad esempio 70 poi eh, allineamento a centro quindi andiamo ad allargare ovviamente questa qua è grande quindi possiamo ammetterla anche 50 e quindi la nostra scritta in questa cosa qui sarà ridimensionata ovviamente questa poi si riadatta ai riquadri e poi la spostate dove vi pare a questo punto facciamo save E cambiamo scena andiamo sull'ultima scena quindi stessa cosa andiamo su edit add widget text add widget e scriveremo grazie di aver guardato questo video tutorial andremo a cliccare su Save e ovviamente andiamo a riadattare il nostro riquadro andiamo a mettere un po' di grassetto ecco qua cambiamo anche il carattere adesso mettiamo vediamo un po' questo mi sembra un po' un po' ecco bangers andiamo a mettere un bel azzurro quindi save ecco, già stavo dimenticando io questa cosa e adesso se vogliamo possiamo anche ingrandirlo e facciamo un save una volta fatto ciò avremo le nostre tre scene pronte quindi andiamo ci spostiamo qui oppure partiamo e facciamo un ripilo quindi nella schermata iniziale abbiamo inserito un conto alla rovescia come abbiamo fatto e cosa abbiamo fatto siamo andati su edit add widget more timer e abbiamo inserito abbiamo selezionato la voce su add widget ora adesso non lo faccio perché sarebbe una ripetizione diciamo quindi more, timer, add widget una volta fatto questo si ritorna qui si va in timer, countdown a questo punto decidiamo quanti minuti vogliamo che duri il conto alla rovescia il conto alla rovescia ovviamente può durare anche delle ore ma questo va modificato ovviamente eh, anche questa parte qui allora, quindi una volta fatto questo si fa save poi vogliamo aggiungere una scritta andiamo su add widget in general text add widget inseriamo il testo che vogliamo scrivere caratteri la grandezza eventualmente cambiare il font cambiamo il colore e qui ci sono tutte le opzioni una volta fatto questo abbiamo aggiunto le scritte sulle nostre scene io vi ringrazio di aver guardato questo video Ovviamente se questo video vi è stato utile vi invito come sempre a lasciare un like, a seguire il canale e a condividere questo video. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!